Allora, io sono qua per dimostrare che c'è ancora speranza, anche i designer possono far bene con Android. Sono un designer, e, disclaimer, è il mio primo talk, vi prego di, di aiutarmi, sono spaventatissimo. Quindi. Allora, diventa un'impresa anche lanciare full screen. Perfetto. Allora, eh, arrivo a pennello dopo il talk di Mr. Price proprio, inizialmente volevo spiegarvi perché dopo la, la mia prima esperienza nel mondo del mobile mar app market e sono convinto che iniziare un nuovo progetto, un progetto di startup con Android sia una soluzione migliore rispetto che a partire con iOS, perché noi siamo partiti con iOS Ora è un po' cambiato il focus di mostrare che i designer conoscono bene anche il mondo Android e che la user experience per le applicazioni Android, Android è fondamentale per andare bene sul, sul market. Allora, mi presento, sono Pier Vincenzo Madeo, ho fondato da, da poco una startup che è stata finanziata da un venture incubator italiano e sono user experience specialist per uh, alcune realtà, e In più da poco abbiamo iniziato con Alfredo Morresi una serie di video sulla user experience su, su Android, sulla, sulla GDL italiana. Sono uno startupper e adoro Android nonostante sia designer. Allora vi descrivo un pochino come è, com è partita questa avventura nostra, è partita con questo progetto Ionplay. E, IonPlay è stata la mia prima vera sfida nel mondo mobile. Io vengo dal mondo web, sono User Experience Specialist e front-end developer. E, iniziato, ho iniziato nel 2010 con l'idea, nel 2011 abbiamo iniziato lo sviluppo. Cos'è IonPlay? IonPlay è una piattaforma di real time per gli amanti del calcio. E, basicamente è Cerchiamo, sappiamo che vengono giocate 700.000 partite l'anno in Italia e che la copertura mediatica è pressoché isolata ai grandi eventi. Io ho detto perché non dare la possibilità anche a chi gioca nei campi di periferia di, eh, di condividere quello, quello che accade. L'idea è stata Ion Play. Cosa fai Ion Play? Le schermate sono iPhone. Eh, cosa fai Ion Play? Ion Play ti permette di andare al campo, creare la tua partita e condividere in modo abbastanza semplice quello che avviene in campo quindi con due o tre tap sei in grado di dire se è stato ammonito qualcuno se è stato segnato un gol o condividere un tuo commentino il tutto avviene in, in tempo reale quindi di base crei la, la cronaca della tua partita dal tuo dispositivo eh, mobile abbiamo fatto un sacco di errori in questa partenza di questa nostra iniziativa e gli errori sono quelli che vedete qua, siamo partiti con iOS, abbiamo fatto delle considerazioni sbagliate su qual erano i veri need, il vero need del nostro target, il vero bisogno del nostro target, abbiamo inserito molte features all'interno dell'app che ha ritardato la partenza e probabilmente non erano neanche necessarie. Le seconde sono un po' errori strategici che chiaramente vengono capiti con l'esperienza. Il primo potevamo arrivarci un po' prima, però vi, vi descrivo perché siamo partiti con, con iOS prima. Siamo partiti con iOS prima perché, come vi dicevo, era il 2011. Nel 2011 c'è stato il boom de, degli iPhone, io ero a Londra in quel periodo e chiunque aveva un iPhone in mano. Sono stato condizionato da questa cosa qui, se vuoi fare una cosa figa devi fare una cosa su, su iPhone. È stato facile trovare uno sviluppatore iOS che mi desse una mano, è stato difficilissimo trovare uno sviluppatore Android all'epoca. Impossibile in realtà, perché ne ho contattati diversi, la risposta era pressoché no, sono le prime armi, il progetto è un po' complesso, non me la sento. E poi c'era una considerazione che veniva un po' dal, dal mio background di lavorativo. Una frammentazione esagerata, abbiamo visto anche prima con... Mr. Price frammentazione esagerata che all'epoca era un pochino più forte rispetto ad ora non solo i dispositivi ma anche il sistema operativo stesso Girava, io avevo un, un Android con Gingerbert e l'esperienza d'uso di Android in quel, in quel periodo non era uguale a quella dell'iPhone era come la definisco io anarchica perché non c'era una linea guida dettata da, dal team di sviluppo di Android e gli sviluppatori sentivano liberi di poter prendere delle decisioni che spesso influenzavano l'utilizzo dell'applicazione. Dell Quindi c'era questa sorta di, di, di anarchia. Beh, sono considerazioni pressoché che considero ancora ragionevoli, però stava succedendo qualcosa in quel periodo. Stava succedendo questa cosa qua. Android stava crescendo esponenzialmente. Sono numeri che probabilmente conosciamo. Eh, il market share di Android, al momento quel, la vedete fino al 2011, nel 2013 ha toccato l'81%, quindi possiede gran parte del, del, dello share del mercato su, su, sui smart, sugli smartphone. E questo stava accadendo in quel momento, non siamo stati lungimiranti nel capire che qualcosa stava cambiando. In effetti cosa stava cambiando? Qual è la cosa che più eh, mi ha colpito? Beh... Questo passaggio qua, con Jelly Bean eh, il team di Android ha fatto una scelta precisa ha detto vogliamo creare delle applicazioni e un utilizzo all'interno della, della, de, de, della user experience Android, coerente fra tutte le app ha rilasciato il tema Holo e ha detto anche di chi si è occupato di questa cosa qua l'obiettivo era dichiarato, cioè di creare un'esperienza univoca all'interno di Android, un po' quello che faceva iPhone in modo abbastanza forse rigido in quel, in quel momento. Beh, La scelta è stata vincente, perché sono uscite fuori le linee guida, che ogni sviluppatore conosce, e vi garantisco che ci sono anche dei bravi designer che sanno, conoscono bene, e ha perm è permesso di creare applicazioni belle con una user experience coerente, in più, eh, un altro dei vantaggi che ho notato nel mondo Android è la, il fermento che c'è nella community, eh, che è viva, chiaramente è un progetto open source, quindi è uno di quegli elementi che ti permette di prendere delle, delle decisioni forti. Perché? Perché se hai bisogno di capire come funziona qualcosa, hai una documentazione ufficiale che viene rilasciata e puoi andare a consultarla, hai le, le guide ufficiali in più hai una community che si muove una delle mie ricerche più frequenti su, su GitHub di recente è Java Android e ci sono delle librerie bellissime che fanno cose splendide e seguono tutte le linee guida dettate dal, dal mondo di design Android in più c'è un sacco di, di, di blog di possibilità di imparare cose nuove su Android e quindi il nostro progetto sta, sta un po' cambiando sta un po' cambiando e abbiamo intenzione di buttarci sul mondo delle app consumers per gli amanti del calcio proprio con Android. Abbiamo tre obiettivi da qui fino alla fine dell'anno, creare delle app consumer, fatte bene seguendo le linee guida con, per, per gli amanti del calcio, stabilire il nostro back-end che ragiona dietro le applicazioni, abbiamo già fatto un buon lavoro da questo punto di vista, e aggiungere della business intelligence alle statistiche che, eh, che raccogliamo. E sono sempre più fermamente convinto che questa sia una scelta corretta, perché? Perché Android è per le start-up. E per i progetti, e per avviare un progetto per quattro motivi fondamentali uno l'abbiamo visto, è free, open source ci sono molte risorse che aiutano a migliorare il tuo prodotto non lo lasciano lì e poi ci sono milioni, migliaia di attivazioni ogni giorno nuovi device vengono, nuove applicazioni vengono eh, attivate e il go to market è immediato noi abbiamo ricevuto da, da Apple due volte indietro l'app non si è capito bene ancora perché. Invece con Android si riesce ad andare subito sul mercato e anche le fee che si pagano sono nettamente eh, inferiori. Qualcuno sorride immagino che abbia avuto a che fare con queste cose. C'è un lato scuro in tutto questo, non è ovviamente tutto bello. Bisogna eh, stare attenti a, a capire che strategia di monetizzazione utilizzare perché è chiave anche per una startup. E mh, le cose stanno cambiando, Apple ancora domina da questo punto di vista, però eh, gli, ultimi, gli ultimi dati indicano che eh, il Google Play sta andando benissimo, quindi sta crescendo, sta quasi raggiungendo, raggiungendo l'Apple Store. In più c'è la, la frammentazione, che è ancora grossa, non è solo eh, screen resolution, ma è anche a livello di sistema operativo. L'ultimo dato è che meno del 2% delle, dei, di chi possiede un dispositivo Android ha installato KitKat e Jelly Bean ora eh, domina eh, online sono le dashboard che potete eh, continuamente consultare perché vengono aggiornate costantemente e quindi è un problema reale e in più la competizione è fortissima abbiamo visto prima delle app bellissime per andare su, sul market Android devi fare un, un ottimo lavoro, un buon lavoro non è solo creare un'app che funziona, no bisogna creare un'esperienza magica dietro questo e per farlo eh, bisogna fare molta attenzione alla user experience e probabilmente anche alle agenzie alle quali ci si affida per, per fare del lavoro perché è vero che Android è una sua esperienza, ha, una, ha un, una sua filosofia dobbiamo prenderci cura della user experience è fondamentale per creare dei prodotti buoni Qui è un appunto che faccio io invece agli sviluppatori che spesso miscelano alcune cose. User experience non vuol dire usabilità, sono due cose completamente diverse. La user experience non, è assolutamente, non riguarda assolutamente le features o le, nuove, o le funzionalità dell'app. Io dico che la user experience è perfetta, la perfetta user experience è quella che. Esaudisce tutti i desideri dell'utente, da quando vede l'icona sul market fino a quando ha raggiunto, raggiunto l'obiettivo che si era prefisso scaricando l'app. Se non si chiude questo cerchio l'utente non è contento, disinstalla l'app e la mette da parte. E tutto questo processo, usabilità invece, è un attributo qualitativo che in pratica ci dice quanto è facile utilizzare la nostra interfaccia grafica ed è definito sostanzialmente da quattro cose, quanto è facile imparare ad utilizzare quell'app, quanto è efficiente l'interfaccia, eh, in quanto tempo mi porta a concludere il task, e come mi facilita nel memorizzare le varie eh, operazioni, e deve assolutamente ridurre al minimo l'errore e la ripetizione dell'errore. Quindi i task devono essere conclusi in, in modo immediato, senza, senza errori da parte dell'utente. Allora, due concetti voglio, voglio raccontarvi della user experience, chiaramente non possiamo andare in profondità perché abbiamo, abbiamo poco tempo, ma eh, vorrei parlarvi sostanzialmente di due cose, il mental model è, è una cosa che gli sviluppatori tendono a mettere eh, da parte, quando si, si crea un nuovo prodotto, bisogna capire che l'utente, prima ancora di utilizzarlo, si fa un'idea di quello che dovrebbe essere, di come dovrebbe funzionare, cioè non abbiamo a che fare con come dovrebbe funzionare la cosa, ma dobbiamo pensare con come l'utente pensa di conoscere quello che sta per andare ad utilizzare, che è una cosa, è sottile la differenza, ma è, è, è netta, nel senso che l'utente prima di scaricare la vostra app, quando preme l'icona e dice installa, ha già in mente cosa vuole farci, Qual è l'obiettivo? E parte dalla descrizione dell'applicazione, dalla, dalla, dalla visione dell'icona. Dell potete guidare l'utente chiaramente nel, nel decidere come utilizzare la vostra app. Cioè una volta che è dentro, voi potete guidare l'esperienza e portare l'utente a cambiare il suo modello mentale. Però dovete, dovete essere bravi nel guidare e fare questa cosa, senza forzare, for forzare l'utilizzo una cosa molto importante per la, per la quale le, le linee guida sono fondamentali è che i mental model del, che hanno generato le altre applicazioni influiscono su come dovrebbe funzionare la vostra app il che vuol dire che se ci sono delle applicazioni che vengono utilizzate spesso probabilmente alcuni pattern che vengono ripetuti là sono già stati memorizzati dall'utente quindi è una buona pratica riprenderli magari, e magari riutilizzarli. Un altro, un altro concetto da tenere bene, ben presente è che quando si sviluppa per dispositivi mobile l'ambiente che è intorno eh, influisce su come l'utente utilizza la vostra applicazione spesso chiusi nel nostro, nella nostra stanza guardiamo l'applicazione, la facciamo funzionare ma non ci rendiamo conto che l'utente può portare il, il cane a passeggio e giochicchiare con, con qualcosa dimentichiamo completamente questa cosa qua che vuol dire che c'è un, eh, un ambiente intorno, c'è un obiettivo che l'utente vuole raggiungere utilizzando la vostra app e c'è la vostra interfaccia, che sta su, chiaramente su un device. Quindi dovete, bisogna essere sempre bravi eh, a capire che ci sono dei limiti. L'utente non ha la vostra completa attenzione quando utilizza l'app. Può essere interrotto perché? Perché può arrivare una telefonata, perché... Eh, e il cane gli è scappato e quindi deve andare a riprendere quindi quando torna deve riprendere il flusso della vostra applicazione è uno scenario di multitasking spinto per lo stesso motivo se arriva un sms mentre sto utilizzando l'app devo switchare e capire mi è arrivata la notifica mi ha mandato il mio amico l'sms leggo l'sms torno indietro e in più ci sono dei limiti fisici chiari che dipendono dalla batteria dalla, dallo schermo e dalla rete Bisogna avere sempre in mente queste cose qua perché io noto che quando passiamo dei lavori agli sviluppatori, quando abbiamo il confronto, eh, si tende ad inserire funzionalità e a complicare l'esperienza. In realtà quello che bisogna fare è su ogni vista, su ogni activity, su ogni frammento della vostra app inserire un task semplice, pulito e chiaro che viene risolto in meno di 4 secondi mentalmente. Quindi, l'obiettivo qual è? Di avvicinare il più possibile l'user experience della vostra app a quello che è il modello mentale del, che si è creato l'utente. Durante l'utilizzo dell'app potete chiaramente migliorare quel, quel modello mentale. Dicevamo dei task precisi e, e, e chiari. È essenziale perché inserire più azioni possibili. In una singola schermata potrebbe complicare tutto. Bisogna disegnare eh, l'esperienza per i bisogni dell'utente. Questo è un errore che abbiamo fatto noi, abbiamo inserito un sacco di funzionalità praticamente inutili, dopo che abbiamo tracciato le prime KPI abbiamo capito dove andare a ripulire molte delle cose che inseriamo in fase di analisi non sono utilizzate dopo ora lo sappiamo e andiamo ad iterare questo processo qua quindi andiamo a migliorare la, no, la nostra user experience attraverso questo, questo processo e ovviamente l'applicazione deve comportarsi in modo consono a quello che l'utente si, si aspetta Cosa non può risolvere una buona user experience? Sono queste cose qua, se abbiamo sbagliato il prodotto, se il team non va bene, quindi se c'è uno sbilanciamento all'interno del team, o se si fanno delle scelte di, di business, di strategia sbagliate, chiaramente disegnare una buona user experience non risolve eh, questi problemi qua. Andiamo ad una parte un po' più legata ad Android e qui vi spiego perché i designer sanno come com com lavorare con Android. E ci sono una serie di best, di, di, di best practice e di pattern che vengono condivise sul, sul sito ufficiale di, di Android. E facciamo una carrellata veloce perché immagino che comunque siate già pronti a capire cosa, co, come funzionano queste cose qua perché poi voglio mostrarvi un po' qual è il flusso che utilizziamo noi designer nel, nel, nel progettare una user experience per un'app mobile. Allora, una cosa che mi sento di condividere che per noi è molto importante è chiaramente il punto d'ingresso dell'applicazione. Dell sono tutte le schermate di, di, di top level che vengono, che vengono visualizzate subito dopo aver scaricato l'app. E io adoro Google News Newsstand per questo perché fa un'operazione molto molto particolare ti dà un benvenuto, ti racconta con un'icona cosa puoi fare con quello che c'è giù nascondi tranquillamente il contenuto e hai la tua libreria uh, a disposizione è stato risolto veramente in pochissimo tempo il problema per l'utente sa cosa sta andando a fare e lo fa velocissimamente c'è anche le, nella struttura delle, delle nostre app. I top level bisogna, no, no, no, non sono quasi mai singole schermate, ma sono più schermate. E qual è un modo per scorrerle tutte in modo efficiente? Beh, Android propone tre, tre soluzioni sostanzialmente, quindi per lo switch tra le schermate di, di top level. Sono il navigation drawer che tutti conosciamo, lo spinner, è il fixed tab. allora tutti e tre sono ottime soluzioni lo spinner rispetto alle altre due viene spesso utilizzato per filtrare dei contenuti che sono già all'interno della screen non per cambiare screen come potete vedere dall'app dall di, di Evernote lì serve per filtrare il contenuto che stiamo vedendo la lista che è già giù invece le altre due switchano su delle funzionalità diverse L'action bar, l'abbiamo vista con, con Mr. Price, è in buona sostanza il posto dove vengono inserite le azioni chiave della vostra, della vostra app, che devono essere assolutamente chiare nella mente dell'utente, l'icone aiutano in questa cosa qua, e vanno gestite, nel senso che, eh, come vediamo su, su questi due screen, ci sono eh, prendiamo riferimento quello di Twitter, ci sono quattro azioni principali e poi c'è l'impostazione secondaria con i settings, se vi state chiedendo se sono juventino, sì sono, sono juventino, Lì vediamo delle azioni secondarie rispetto a quelle che sono presenti, presenti nell'Action nell Bar. Twitter utilizza questa soluzione per permettere lo switch degli account, per, imposta, per andare sui settings e per guardare le liste che si sono, sono create, mentre le azioni veloci, quelle che di solito l'utente fa in modo abbastanza rapido, sono tutte messe nell'Action Bar. L'Action Bar è anche il posto dove viene fuori i, il, la brand identity della... Della, de, del progetto insomma come vedete in alto a sinistra abbiamo il logo di, di Twitter e il logo di Google Plus un altro pattern che viene molto utilizzato è lo swipe tra le viste di dettaglio eh, che cos'è? allora eh, in realtà questo potrebbe essere risolto potrete, potreste dire voi con una semplice lista che viene eh, scrollata no, qui è molto più eh, preciso il concetto, sono le ultime eh, le ultime, le, le più recenti, i più recenti item della lista che vengono eh, swipate con effetti specifici in modo da avere direttamente il dettaglio delle, delle varie item. Poi l'altra pattern è, che è la, il contextual action bar in buona sostanza è utile per eh, selezionare nella, la list, le item nella lista e permettere, performare, triggerare delle azioni su queste su queste, su queste item selezionate. Le notifiche sono particolarmente importanti perché tengono informato l'utente, dovrebbero mandare degli, degli alert intelligenti quando succedono degli eventi, spesso vengono, viene abusato l'uso del, delle notifiche. E sono molto flessibili quelli di Android, uh, abbiamo diverse tipologie di, di, di notifiche, quella semplice con l'icona, il testo e i dettagli a destra, o quella che prevede anche un, uh, un layer di, di azione e l'immagine sotto. E vanno usate con cautela, e gli utenti odiano le, gli alert che non sono graditi eh, io disinstallo le applicazioni per questo motivo qua quindi date la possibilità sempre all'utente di disattivare le notifiche eh, dalle impostazioni qui vediamo un esempio di, di una notifica con lo screenshot un, un altro pattern che viene utilizzato è il pull to refresh è circa è un'applicazione che io adoro per, queste, per come ha utilizzato questi, questi, questi strumenti. Semplicemente sguipando giù viene aggiornata la lista delle cose recenti e c'è un feedback immediato per l'utente quando succede questa cosa. Come tiro giù? Circa mi mostra stai tirando giù, quindi io sto andando a, ad aggiornare i contenuti recenti. Mentre carica evidenzia questa cosa e poi rilascia. E spesso viene utilizzato questo overlay sull'action bar proprio per dare eh, questi feedback e l'animazione che evidenzia questa cosa resta proprio al bordo dell'action bar. Un altro pattern che è presente in Gmail che è molto utile è quello di permettere all'utente di... Eh, ritornare indietro, il classico ctrl z che facciamo su, sulle, nostre, sulle nostre tastiere, quando le azioni sono potenzialmente distruttive. Ho cancellato due email dalla mia lista, oddio che ho fatto, arriva in basso la, la notifica, che sembra quasi un toast, che mi dice puoi, che puoi ri, ri, eh, ripristinare quello che hai fatto. E andiamo, ecco perché i designer conoscono Android, eh, io qui scrivo dimenticate i pixel, non bisogna proprio parlare di pixel, un designer lo sa, è difficile <ride> il conflitto tra i due mondi, però eh, grazie al lavoro di, del team di Android è, è evidente questa cosa qua, Bisogna, quando si ragiona su Android bisogna completamente dimenticare un pixel o il pixel e usare i density independent pixel, deep o dp come, come preferite, perché, perché sono un'unità fisica, cioè 200 dp, sono 200 dp è la stessa identica dimensione fisica a qualsiasi risoluzione eh, sia il device. Il pixel è semplicemente un dp a 160 dpi lì c'è la formula per fare le conversioni, sono un designer ma questa cosa la, la, la so e, e riconosco che effettivamente bisogna ragionare così e non è possibile riprodurre pixel perfect creando un singolo file psd è ovvio, è palese questa cosa qua Android ti dà le possibilità e ti spiega come eh, ragionare su questa, su questa cosa qua, basta leggere le le linee guida poi un suggerimento che do sempre, che spesso vedo che viene quasi ignorato, è presente nelle linee guida i, i, target, i touchable target cioè i bottoni o le, gli elementi che devono dare un feedback al touch, devono essere di 48 dp che eh, tradotto sono circa 7 mm se non sbaglio e questa è una e questa è una cosa che bisogna, bisogna sempre tenere presente ogni target toccabile, toccabile da, da schermo che deve dare un feedback deve essere di 48 dp, almeno di 48 dp la griglia che suggerisce Android per distanziare i vari elementi è di eh, 8 dp o comunque bisogna ragionare a multipli di, di 4 dp se volete dare più target quindi 8, 16 e, e andando avanti il testo va utilizzato con gli SP perché? Per un semplice motivo, perché un scale independent pixel è uguale a un DP a 100%, però l'utente può, dalle sue impostazioni, selezionare eh, la grandezza del testo che vuole. Quindi per adattarsi bisogna sempre utilizzare gli SP. I DP non si adattano se l'utente cambia. Un font bellissimo che io adoro, di più di Elvetica quasi è il robot e quindi viene utilizzato da Android, è suggerito, è un font è molto, molto elegante e funziona veramente bene studiato proprio per questo tipo di dispositivo. Poi bisogna un pochino eh, combattere con questa cosa, perché effettivamente si deve combattere con questa cosa, perché ci sono milioni di device Android, abbiamo visto prima i, le cifre su, su come è, fr è frammentata la, la, la risoluzione degli schermi, però Android permette di poterla gestire questa cosa, possiamo targetizzare i nostri device obiettivo cioè dove funziona perfettamente la nostra applicazione dal manifest dichiarando esplicitamente che, eh, quelli che sono supportati si può offrire supporto con i qualifier eh, a diverse eh, dimensioni dello schermo e si può lavorare anche su, su, su, sui, sugli elementi bitmap, quelli che carichiamo nei drawables e, è abbastanza semplice, è un po' ripetitivo come cosa. Il designer deve disegnare tre icone se vengono, se vengono fatte. Va fatto perché altrimenti le griglie diventano ingestibili. Qui vedete un po' quali sono i qualifier rispetto alle cose. Anche qui potete andare sulla documentazione ufficiale. E ora vi racconto un pochino eh, il mio processo di, di, di, di design. Allora, Quello che faccio generalmente quando mi, arriva un, mi arrivano delle specifiche o un'idea di progetto è iniziare a scrivere e mettere tutto nero su bianco. Io utilizzo più che altro carta in questa fase qua, quindi disegno degli, degli schizzi, faccio dei wireframe e collego i vari wireframe con delle frecce. Lo faccio tendenzialmente su carta, il risultato comunque è più o meno questa cosa qua in cui c'è il flusso completo di tutte le viste e si passa da un punto all'altro per poter eh, capire come l'utente viene portato a concludere il task che ha in mente poi mh, prototipizzo un pochino la, la UI eh, dando un minimo di, di look and feel anche rispetto alle specifiche che arrivano dal cliente o comunque eh, dal progetto e racconto questo flusso l'intero flusso dell'applicazione attraverso il prototipo, avendo in mente chi potrebbe utilizzare l'app, quindi un target specifico, utilizzando Personas, e raccontando un caso d'uso specifico. Eh, esempio, eh, una qualsiasi persona che entra nell'app, che ha 34 anni e fa un determinato lavoro, gli si chiede di eh, raggiungere un obiettivo. In questo caso potrebbe essere scegli la ricetta, che più ti interessa qui e si nota quello che più o meno fa la cosa itero questo processo e cerco di capire dove ci sono, ci sono dei colli di bottiglia quindi faccio questi user test e valido che le mie assunzioni fatte in fase di progettazione siano, eh, siano corrette non ne faccio di solito mai più di 5 perché sono più che sufficienti per capire dove ci sono delle, eh, delle problematiche e ora vi eh, descrivo una cosa che sto utilizzando da, da, da pochissimo in realtà. Eh, mi sono imbattuto in un articolo in cui si racconta se riesco a... Gestire questa finestra, in cui in una sostanza si racconta che si può si possono creare dei prototipi interattivi per le app mobile utilizzando eh, delle tecnologie che stanno prendendo molto piede su web, che sono SVG e chiaramente JavaScript. E chi di voi conosce SVG? Ok, di fatto è, sono delle immagini che eh, renderizzate a qualsiasi dimensione vengono sempre perfette, sono degli XML e mh, vengono utilizzate per diversi scopi sul web. Io vi mostro un, un, quello che potrebbe essere una cosa, non so se terrò eh, questo modo di, di operare a lungo, però vi garantisco che quando c'è da dimostrare ad un cliente che una determinata azione va fatta così mostrargliela potrebbe essere un vantaggio e i pezzi di carta non mostrano nulla l'interazione va riprodotta così siamo in grado di riprodurre l'interazione allora io ho utilizzato SnapSvg che è una libreria che mantiene Adobe per ricreare l'effetto del navigation drawer su, su web e per mostrarlo a chi non sa come funziona il navigation drawer allora Allora, chi ha avuto esperienze con uh, tecnologie web, front end, cose del genere? Ok, qualcuno. Allora, quello che faccio è operare così, scusate ho difficoltà, uh, andiamo in full screen. Ecco qua uno strumento che utilizzo per disegnare, che utilizzo per disegnare le, i prototipi della mia applicazione. Si chiama Sketch, eh, pensatelo un po' come, come, come un Photoshop, solo che è un pochino più, più smart, ha delle cose in meno, ma io lo sto utilizzando spesso. Quello che ho fatto qui è stato disegnare fisicamente il, lo shape del, del Nexus 5. Quello che cambia però è che quando vado ad esportare il mio fantastico Nexus 5, lo esporto in SVG. Questo mi dà la possibilità di caricare nel DOM un XML che rappresenta elementi specifici disegnati su un, un qualsiasi editor di, di, di immagini. Ora per brevità io ho già caricato tutto. Ok. Ho preso il mio SVG. L'ho messo nelle mie immagini e lo apro. Come potete vedere, riuscite a vedere sì. è un file XML che io copio e incollo nel mio index. Eccolo qua. Qui ho ripreso SVG che ho prodotto disegnandolo, non scrivendo codice. Quindi ho fatto un copy and incolla. All'interno ho tutti i vari gruppi della mia, della mia immagine. Io ho aggiunto qui eh, un gruppo che, questo l'ho scritto da codice, ma eh, sono dei rettangoli che sono, praticamente rappresentano la top bar e l'icona eh, del menu a panino che abbiamo a sinistra. Immaginate una top bar e il menu a panino e poi carico i vari script. A questo punto ho questa situazione qua. Olè. Eccolo qui, è partito il mio server e ho magicamente disegnato nel mio documento HTML il mio Nexus 5 con la top bar e il menu a panino. Quindi dal, dal disegno, dall'immagine, dallo sketch, da quello che nell'immaginario collettivo è solo Photoshop, ho portato il tutto dentro il mio DOM, del mio documento HTML. Utilizzo questa libreria qua che abbiamo visto prima per dare un po' di animazione a questa cosa qua. Allora, carico il mio main. Allora, qui carico chiaramente la libreria e poi vado sul mio main.js ad operare. Cosa faccio? Dico a Snap di inserire in questa variabile quello che è lo shape Nexus 5. Il menu, la top bar, l'icona hamburger è la, la shape principale, cioè il bordo del mio nexus. Quindi a questo punto gli dico, sul click, l'icona, anima questo rettangolo qua, cioè il menu che ho caricato qua. E un po' chi ha avuto esperienza con jQuery, un po' andare a prendere quello che fa jQuery col DOM, solo che lo facciamo con degli elementi disegnati prima. Il risultato di questa cosa qua, qua c'è un piccolo controllo perché sul click non fa il toggle, quindi fa un piccolo controllo su, sul doppio click, e in più c'è una cosa abbastanza figa che fa, Snap, che ti permette di giochicchiare con, con la tua shape. Ok, salviamo, e ora spero che funzioni tutto. Eh. eccolo qua allora con poche linee di javascript abbiamo ricreato il nostro navigation drawer che è esattamente l'effetto che si ha quando viene aperto il navigation drawer su google su, su qualsiasi applicazione eh, android qual è la potenza di questa cosa qua? È, io da designer la vedo grossa, nel senso che riesco a dimostrare a chi non ha capito cosa ho in mente, come funziona. Un po' di skill di JavaScript, di front-end development e si riesce a creare un prototipo funzionante di quello che è l'app. Questo permette eh, a noi intanto di evitare alcuni errori nel passato cioè di produrre un'applicazione funzionante reale con un'immensità di, di features che non vengono utilizzate solo perché non abbiamo fatto determinati user test e in più magari a convincere qualche persona che ancora non ha capito come funzionano delle cose su come può essere implementata bene, direi che è tutto vi prego di nuovo di scusarmi per l'emozione del, del talk non so se c'è ancora tempo se volete fare qualche, qualche domanda